I nati in marzo sono quelli più favoriti e perciò le cose andranno bene col partner mentre se siete single avrete più di un'occasione per incontrare la persona giusta, specie nel periodo febbraio-giugno. I nati in aprile invece saranno un po' in difficoltà a causa della dissonanza di giove e sentiranno il desiderio di evadere dalla solita routine, occasioni poco fortunate per questi single che però si riscatteranno verso la fine dell'anno. Siate meno impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro e siete nati in marzo e nei primi giorni di aprile potete stare abbastanza tranquilli. Potrebbero presentarsi delle occasioni di lavoro all'estero piuttosto impegnative ma proficue perciò meglio accettarle. Più instabile la situazione per i nati dall'11 aprile che, se stanno cercando lavoro, troveranno sistemazioni precarie o faticose. Se invece state lavorando, le soddisfazioni arriveranno verso la fine dell'anno.